sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi faremo insieme eh, l'ultima pagina dell'album Flowers. Eh, comincio con darvi subito le dimensioni dei, dei cartoncini che ho ritagliato e che servono per realizzare la pagina da ambo le parti. Allora abbiamo i soliti due cartoncini che ci servono per realizzare la struttura base della pagina e cioè un cartoncino da 21x19 cm dove ho fatto un piego da un centimetro per lato sul lato lungo da 21 e un cartoncino delle dimensioni di 19 x 19 cm. Questi sono quelli che ci serviranno per realizzare la base. Poi per decorare la, da tutte e due le parti la nostra pagina abbiamo bisogno di un cartoncino che poi andremo a lavorare delle dimensioni di 20 x 18 cm, dove ho fatto un piego da un centimetro sulla parte lunga dei venti e due cartoncini uguali delle dimensioni di 18,5 x 10,5 cm dove ho fatto sul lato da 10,5 un piego da un centimetro su tutti e due i cartoncini Questi sono, tu, questo è tutta, tutto quello che ci serve come base necessaria per realizzare la nostra pagina quindi come prima cosa andiamo come al solito a creare la struttura base io ho già munito il cartoncino da 21 x 19 centimetri del biadesivo su, su sui pieghi da un centimetro e adesso vado semplicemente me l'avete visto già fare su tutte le altre su tutte le altre pagine vado a fare questo lavoro qui togliamo il biadesivo e andiamo ad attaccare il nostro cartoncino da 19x19 in chiusura chiaramente lo attacco ah vi faccio di nuovo vedere il cartoncino che ho usato liscio su un lato e goffrato dall'altro lo trovate nel link dei prodotti da me consigliati chiaramente la parte goffrata che è quella più bella io la utilizzo sempre sulla parte esterna quindi sulla parte visibile quindi vado ad incollare in questo modo qui E così abbiamo creato la nostra tasca cosa che ho ripetuto tante volte che non mi stancherò mai di dire mi raccomando adesso che andiamo a lavorare la nostra pagina i fori di questa struttura vanno tenuti sempre verso l'esterno in questo modo perché da un lato ci serviranno per attaccare la pagina alla rilegatura e dall'altro lato andremo ad inserire un tag come abbiamo fatto su tutte le altre le pagine quindi mi raccomando, mi raccomando, i laterali aperti qui sui due laterali. Adesso vediamo come realizzare il fronte della nostra pagina. Allora, per questo abbiamo bisogno del foglio, del cartoncino, che ho tagliato delle dimensioni di 20x18, dove ho fatto i due pieghi da un centimetro sul lato lungo. Allora, ho già fatto i due pieghi sul centimetro dal lato lungo perché vi faccio vedere. Una cosa che dovete fare come ho fatto io, prima di andare a tagliare il cartoncino. Fate i pieghi, li piegate, magari gli mettete il biadesivo, così vi rimane a mente che li dovete lasciar stare. E adesso prendo il mio tappetino da taglio e vado a tagliare a spigolo, ma in questo modo, lasciando da parte, vedete, il centimetro che abbiamo piegato quindi partiamo dallo spigolo in alto e lo spigolo in basso e tagliamo a metà così in obliquo il nostro cartoncino questo perché vi faccio vedere subito quello che voglio fare cioè prendiamo la nostra pagina e li andrò ad attaccare in questo modo così guardate in modo da creare un'apertura di questo tipo quindi intanto andiamo a tagliare qui il nostro spigolo in modo che rimanga nascosto sia da una parte che dall'altra e come prima cosa vado a anche qui già munito di biadesivo, ad incollare io ho tagliato un 18 perché voglio lasciare un mezzo centimetro per parte lo faccio ad occhio non c'è bisogno che lo faccia che vada a segnarlo ok Ora vado ad attaccare l'altro lato. Quindi in questo caso cosa faccio? Prendo di riferimento la mia chiusura in modo da andarla ad attaccare in maniera giusta, così mi avvicino e in questo modo vedete ho fatto tutto d'occhio ho attaccato così i due laterali ora chiaramente noi vogliamo che queste due lettere rimangano chiuse quindi cosa faccio vado ad inserire le calamite negli spigoli allora per fare ciò prendiamo cominciamo con due calamite ok le metto separate se no mi si appiccicano allora eh, vi consiglio di non mettere la calamita troppo nello spigolo quindi allora, taglio subito un po di biadesivo che è quello che mi servirà per attaccare la mia calamita separo subito allora guardate io la metterò più o meno qui chiaramente un'operazione che faccio d'occhio, eh? non è che sto lì a misurare in modo che appunto ci ritroviamo in questa situazione, se, se non la mettete troppo nello spigolo non rischiate appunto che poi vi si sollevi, quindi qui direi che è una, è una posizione giusta. Ora chiaramente dobbiamo andare a mettere la calamita dall'altro lato, quindi come facciamo? Prendo la calamita, l'attacco, io utilizzo questo sistema, rimetto il biadesivo in prossimità di dove la mia calamita andrà a poggiare, quindi vado a staccare, mi raccomando il mio adesivo è molto tenace quindi io faccio attenzione a premere solo sulla calamita e non premere troppo altrimenti vado ad incollare il tutto e non va bene ora che ho messo la calamita vado un attimo a coprire di nuovo con la mia carta di supporto così evito di attaccare qualcosa sopra e nello stesso modo vado a fare lo stesso lavoro dall'altro lato quindi taglio il mio pezzo di biadesivo così metto la mia calamita più o meno anche qua in una posizione che potrebbe essere questa ok, metto l'altra calamita anche qui vedete vado a mettere in prossimità il mio pezzo di biadesivo e vado a premere in modo da incollarlo richiudo Così ho il mio riferimento. In questo modo. Ora, per la prima pagina non ci resta che andare a rivestire con la carta eh, che ho scelto per decorare eh, questa pagina dell'album in questo caso io utilizzerò eh, il kit lavanda quindi ho già ritagliato dei pezzi che mi serviranno per rivestire le mie parti quindi avrò questa parte interna che metterò nell'interno questa parte che adesso vado a tagliare da mettere sull'esterno e un altro foglio che ho già tagliato per rivestire gli spigoli dalla parte interna ora eh, questa è un'operazione che andrò a fare senza star via a fare il video così non diventa noioso tanto dovrò solo andare ad incollare però voglio farvi vedere che ho deciso di inserire perché penso che venga carino del pizzo che potrebbe essere di questo spessore qui questi sono i pizzi che io uso sempre nei miei lavori i 12 rotoli, 8 rotoli, quanti sono che sono di vari spessori di varie altezze, scusate, non spessori ecco, direi che andrò a mettere del pizzo sì, perché mi piace quindi vediamo un po' sì, in realtà sì, glielo metto ok, allora facciamo così vado prima ad incollare il pizzo in questo modo qui e poi vado ad attaccare la, la carta allora il pizzo lo posso attaccare tranquillamente con la mia colla vinilica tanto questi pizzi sono come vi ho già detto tante volte sono talmente sottili che si attaccano benissimo faccio uscire vedete solo la puntina così ok quindi vado a tagliare in questo modo e anche di qua ups sono stata troppo veloce devo fare un attimino attaccare di più sì così è perfetto va bene ancora un po di colla perché sì, così poi tanto dovrò staccare il biadesivo e idem vado a fare dall'altro lato quindi andiamo a mettere la colla così E andiamo ad attaccare il nostro pizzo qui sul bordo in questo modo ok tagliamo così questo perché vedete mi piaceva l'idea di un po di pizzo qui e adesso andiamo ad incollare i pezzi di carta che ho già ritagliato in questo modo ho decorato con la carta l'interno e l'esterno del mio fronte pagina dopodiché andrò ad abbellire ancora di particolari questo frontale ma lo faccio dopo aver gestito la parte posteriore perché se vado a creare adesso degli spessori poi mi viene scomodo lavorare invece in questo modo riesco a eh, lavorare in maniera agevole allora per il retro della pagina utilizziamo i due fogli che cartoncini che avevo tagliato da 18,5 per 10,5 ora una cosa che però voglio fare praticamente allora vi faccio intanto vedere quello che andrò a fare cioè andrò a creare due aperture in questo modo solo che allora io intanto ho tagliato giusta la carta ma perché vado con la mia fustella questa voglio andare a, ad abbellire un po' i, il bordo quindi l'ho tagliato esattamente a metà se voi non avete eh, la fustella e quindi non la tagliate, cercate di tagliare la, le, le due alette in modo chiaramente che una volta chiuse non si sovrappongano. Questo appunto vi ho detto, io l'ho fatto perché sapendo di utilizzare la fustella, praticamente viene più... sapendo di utilizzare la fustella, sto andando a ridurre leggermente la parte eh, esterna della mia, del mio cartoncino. Quindi, fatto questo lavoro, vedete, adesso vi faccio vedere quello che intendevo, quando io vado a incollare le mie aperture, vedete che al centro rimane un minimo di spazio per cui se voi non avete la fustella, calcolate in modo da lasciare comunque un minimo di un minimo di apertura. Ora come prima cosa vado ad incollare i miei laterali li ho fatti leggermente leggermente più piccoli della pagina proprio perché così rimane un po' di rimane un po' di bordo in questo modo qui. Ok? Ora anche qua non vogliamo che si aprano in questo modo, ma non vado a mettere le calamite ma vado a creare sul centro una chiusura come prima cosa vado ad attaccare sul frontale i due pezzi di carta del kit lavanda che ho ritagliato e che ho deciso di inserire in questo punto quindi facciamo subito subito questa operazione e andiamo ad attaccare la carta che ho chiaramente già passato con il distress quindi vado ad incollarla in questo modo qui perfetto così sia da una parte che dall'altra stavo controllando di aver messo bene le scritte dal lato giusto perché ormai ehm, ogni tanto mi capita pure che mi accorgo alla fine che magari ho attaccato le scritte un po' storte. Bruttissima cosa, lo so, però devo fare attenzione. Eccoci. Quindi, ora che ho attaccato la carta, vado a segnare con una penna dove voglio realizzare i due buchi. Allora, intanto vabbè, il centro lo facciamo ad occhio e poi direi che tengo... Un centimetro e mezzo dal mio bordo quindi qui e quindi qui così ora prendo prendo prendo prendo se lo trovo dove l'ho messo ah, eccolo qua non lo trovavo prendo la mia propedale e vado a fare il mio foro allora facciamo così mi tengo piuttosto un pochino verso l'interno ok sia da una parte che dall'altra Così. ora facciamo una bella cosa intanto eh, dunque utilizziamo questi bianchi anche se non è strettamente necessario perché li andrò a coprire ma non importa usiamo questi bianchi allora voglio prendere il pizzo si sì, diciamo quello che ho usato anche più sottile vediamo se ce l'ho ancora eh. perché forse l'ho finito no qui ce n'ho ancora perfetto di quello più sottile e vado a tenere due pezzettini che mi permetteranno di fare un fiocco direi che questo può bastare quindi lo dividiamo a metà così ok e adesso cosa faccio vado ad inserirlo qui all'interno del foro appena appena guardate eh, ho inserito un pochino di, di pizzo essendo molto sottile va benissimo per fare questo tipo di lavoro ora lo sistemo un po inserisco il mio bottoncino no ho sbagliato allora ecco così vedete gli incidenti del mestiere sono andata a fare il buco troppo piccolo quindi devo fare così ok è certo eh. questo sempre devo dire grazie alla mia vista da falco ormai che disastro, vabbè, va. non ci voglio pensare. Tanto ci sono cose peggiori, va bene così, ok. Quindi rifacciamo tutto. Prendiamo il nostro pizzo, lo inseriamo nel foro. Sì, adesso è anche più semplice perché è più grande e così basta un pezzettino piccolino. Ora andiamo ad inserire il nostro bottoncino e andiamo a chiuderlo. Vediamo se riesco a non sbagliare. Aspettate che guardo, eh, perché... Ok, in questo modo qui. Quindi vedete che abbiamo pizzicato il nostro pizzo che chiaramente non verrà più via nello stesso modo vado a fare l'operazione dall'altro lato ho fatto la stessa operazione dall'altro lato e sono andata ad incollare all'interno i particolari di carta che ancora mancavano ora per decorare già che sono da questo lato finisco di decorare questa, questo lato della pagina ho ritagliato dei particolari dal kit lavanda li ho attaccati su del cartoncino e li andrò ad inserire in questo modo quindi facciamo così mettiamo la colla così uno e adesso vado ad incollare anche l'altro ok la mia colla stick mi ha quasi abbandonata quasi finita li mettiamo allineati in questo modo ok e qui vado a chiudere A fare il mio fiocchettino, ok. Guardate un po' che carino. Invece, per decorare il frontale, ho deciso di utilizzare, vediamo se lo trovo, sì, questo uno dei miei. Ehm, che avevo fatto con la colla caldo semplicemente poi decorata con il con, con il con l'acrilico dorato e, se volete tra l'altro vedere come li ho realizzati sul mio sul mio canale trovate il tutorial magari eh, lascio il link nella descrizione del eh, di questo video però volevo fare una cosa allora voglio mettere un po di pizzo sotto in questo modo qui guardate eh, ho in mente di fare una cosa del genere e però per dare un pochino di colore voglio ancora provare ad attaccare qualcosa sotto e direi che visto che qua abbiamo dei telai del filo da ricamo non mi sembra male come idea quindi vediamo proviamo a fare una cosa allora volevo Adesso provo con voi, dunque taglio un pezzo di filo così. Ok, adesso però voglio dividerlo un attimino come si fa per, per ricamare in modo che i fili rimangano decisamente più sottili. Ancora una volta, sì, direi che così può bastare. Ok perfetto ecco. allora facciamo così vado prima ad incollare il mio pizzo quindi vediamo se riesco ad avere ancora un pochino di colla con un po' di fortuna ok, quindi questo lo attacchiamo così poi metto ancora della colla qua intorno anche se non ce n'è più vediamo un po' e vado volevo giusto così mettere dei fili un po' sparpagliati in questo modo vediamo eh in modo che sì l'idea era un po' questa quindi attacchiamo i fili così e ora sopra vado a mettere il mio bottoncino ok L'altra colla, perché quella l'ho finita adesso. Mettiamo un po' di questa colla qui, ok? Così e vado ad incollare. Guardate un po' quindi abbiamo i fili da ricamo con del pizzo. Mi piace rimane fine e mi piace a me piace poi ditemi voi nei commenti se questa decorazione è di vostro gradimento adesso devo ancora fare una cosa la faccio insieme a voi perché non l'ho preparata e cioè devo andare a preparare la tag da inserire nel mio laterale come ho fatto per gli altri per le altre pagine quindi ho preso un, un foglio di carta del kit lavanda Pagina 4 divisa metà incollata. Quindi è venuto un bello spessore, vedete, bello corposo incollata e adesso ritagliata delle dimensioni che ho usato per tutte le mie tag che sono 14 x 18. Dopodiché, ho tagliato dei particolari. Allora, qui ho il mio, con la mia fustella per gli angoli per le foto, ho fustellato gli angoli vado solo a mettere un pochino di, di distress dappertutto perché non l'ho ancora messo ok faccio in frettissima così non perdiamo tempo sì però lo mettiamo da ambo le parti eh, perché così ok e poi ho ritagliato semplicemente altri due telai dal kit che ho già passato con il distress quindi anche qui c'è una scritta cerchiamo di metterla dritta allora prendiamo il mio pizzo adesivo questo forse mi sa che è l'ultimo rotolo che sto usando perché lo sto usando tantissimo e l'ho quasi finito anch'io allora ok apriamolo pizzo adesivo che mi avete visto già utilizzare tantissime volte vi dico sempre che mi piace un sacco perché ha un adesivo molto tenace quindi tiene benissimo ed è comodissimo e quindi lo ricomprerò di sicuro questo perché mi piace mi ha risolto mi ha un sacco di tempo risparmiato perché basta si sì, basta quando non ci vedi un parolone però basta togliere adesso non ho uno spillo che sarebbe la cosa migliore cerco di farlo con la forbice vediamo se ce la faccio Era più spesso di quanto pensassi ok perfetto quindi andiamo ad attaccare prima il nostro pizzo così sul bordo tiene benissimo non si stacca poi vado ad incollare a questo punto con questa colla perché l'altra mi è finita Niente, oggi sto finendo un po' di cose, quindi mettiamo un po' di colla. Ok, quindi vado ad incollare il mio portafoto e ora vado ad applicare i particolari che ho ritagliato e quindi due. I due telai. Ok. Uno. Ora per coerenza con tutte le altre pagine vado a mettere un po' di foglio dorato, un po' un po' qua e un po' là. Così da ricreare quegli effetti che ho che ho fatto sulle sulle altre pagine dal momento che fanno parte del, dello stesso album quindi taglio un pezzo così e con della colla vado, vado ad incollarla ho fatto un video per gli abbonati in cui faccio vedere il mio metodo per sparpagliare qui lì un pochino di eh, di questo dorato che rimane molto molto bello decorato con con un po' d'oro la mia tag e il resto del, della pagina non so se si vede ma ho sparso qua e là vedete un po' di foil che dà subito luce quindi andiamo ad inserire la nostra tag qui all'interno della nostra pagina anche il video di oggi è finito spero che eh, l'ultima pagina dell'album vi sia piaciuta come le altre lasciatemelo mi raccomando scritto sui commenti